Uh, ciao a tutti ragazzi e oggi giocheremo super mario odyssey come la nostra nuova serie quindi baby let's go e... già vedo il capi, e raga, sappiate e... questo gioco è uscito prima che io fassi il mio canale tipo uscito tipo, non lo so, tre anni prima quindi andiamo a... tu chi sei? vabbè io, tutti sanno io dove sono sei uno di loro? no no signorina, non sono da loro capi guarda che adesso vado a prenderti beh, cosa vuoi adesso? scusa se prima sono scappato via il fatto che mi spavento facilmente Certo che hai fatto una bella caduta, ti trovi nel, nel regno del cappello, siamo stati attaccati da, da, dallo stesso mostro che ce l'aveva anche con te, se so leggere, è come se ciò non bastasse ha anche rapito la mia, mia, mia sorellina, se riesco a parlare vabbè. Ero sul punto di salire su una delle nostre navi per dare la caccia a quel mostro. Ma sfortunatamente sono state tutte distrutte durante l'attacco. Ma a pensarti bene nel regno qui vicino dovrebbe esserci una vecchiotta ma ancora funzionante. Potremmo raggiungerla dalla cima della torre del cappello se riuscissimo a superare i tirapiedi di quel mostro. Stavo pensando e se unis unissimo le nostre forze in fondo abbiamo un obiettivo comune. Insieme potremmo riuscire a salvare la mia sorellina e la tua amica. E vabbè, adesso ci va sopra. E vabbè, così bruttissimo Mario, così bruttissimo. Mm. Non è il tuo stile? Che ne dici di questo? Dai, girati. È già tre minuti e non abbiamo fatto niente, vabbè. Dai, sbrigati, sbrigati. Vabbè. Hai stretto amicizia con Cappi. Ah, si chiama Cappi, non lo sapevo. Provo a lasciarmi con Ah, ipsi. Capito, capito, capito, capito, scapito, scapito. Aspetta, raga. No! Così. Vabbè, ho sbagliato. Eh, ho pure colpito il microfono per sbaglio. Scusate se avete sentito una cosa una cosa che non vi è piaciuto. Bravo, accedi le luci! No! Dobbiamo andarsene! Uh, uh, uh, uh. Baby vai! Baby! Uh, soldi! Ok. Adesso ti prendi... Cos'è questa cosa qua? Non ci credo, proprio non ci credo Non voglio cadere nel nulla Ok, adesso... Stiamo qua... Uh, no! No! No! Perché non riesco a farlo? Bravo! Bravo Mario! No, no, no. bravo dammi un cuore grazie andiamo andiamo andiamo let's go è di sicuro più facile di minecraft ok andiamo spostati fonte perché dico fonte un ponte non fonte vabbè andiamo ottimo lavoro andiamo saltellando in giro queste sono questi sono amici tuoi forse non hanno un'area amichevole bene apriamo la porta ce ne andiamo e ci prendiamo magari uh ce n'hanno di più di soldi baby Perché non mi fate andare? Non ho più la sfida. Ok, ok, andiamo. Prendiamo questo qua. Prendiamo questo qua. Ce l'andiamo dentro il suo cervello. Vabbè, vabbè, andiamo. Andiamo, andiamo. Sbrigati. Sbrigati. E vabbè, non guardare i pensieri di quello. Che adesso è innamorato di qualcun altro. Ok oh, adesso siamo la rana Non ci credo No non ci credo Un cavolo che siamo la rana Ok vediamo cosa ti dice Hai capturato una rana Hai catturato Non catturato Duh no, perché c'era veramente scritto No Ma eh, vabbè Cos'è il super salto? Oh my gosh! Ma quello è... Oh my gosh! No, no, no, prendi... Bravo, bravissimo! Prendi la roba, bravo, di nuovo... Bravo, bravo! E poi... Uh, salta di nuovo... Di nuovo... Di nuovo... Di nuovo... Di nuovo! Di nuovo! Di nuovo! E di nuovo un'altra volta! E adesso ce ne andiamo fuori bla, bla bla ma ma ma ma ma ma ma uh, re, uh, Andiamo! bla bla bla bla bla re, bla bla bla bla bla bla bla Prendiamo questo di sicuro perché mi piace i checkpoint. Perché non ci riesco a fare niente io? Vediamo. Diamo. Oh my god. No, perché ho detto god. Gosh. Vabbè. Andiamo, andiamo, andiamo. Baby, baby, baby. Vai, vai. Sbrigati. Vai, vai, vai. Ok. Raga, mentre aspettiamo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. L'ha detto il capo che si sarebbe pres presentato un tipo baffuto. Piacere, noi siamo gli organizzatori del matrimonio dei due piccioncini. Ci chiamiamo i Brudels. Ora che abbiamo il tesoro che ci serviva possiamo continuare con i preparativi, baby. Ma prima abbiamo ancora un compito da svolgere. Annientare il ficcanaso come te. Ma che parole brutte che usa questo Adesso io uso le parole brutte con te Guarda Ti stai zitto Ti stai zitto con quelle parolacce Raga Non sono parolacce ma io li chiamo parolacce Perché perché è più bello dire parolacce Che parole brutte Andiamo Corri perché non riesci a correre Mario Mario perché tu non ci riesci a correre Via vai No no no no no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. vai qua bravo qua bravo bravissimo Mario l'abbiamo sconfitto bravo bravo e si fa festa e si fa festa e si fa festa e ragazzi al prossimo episodio andremo nel prossimo regno chissà cosa sarà magari sarà quella metropolitana magari sarà una di queste città il regno del cappello E vabbè Ciao a tutti ragazzi E ce ne andiamo Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina E dal vostro Ananin E io vi vedrò al prossimo episodio Ciao